Amici cittadini di Sant'Alpino, dopo 33 anni finalmente possiamo tutti quanti esprimere la gioia, la soddisfazione di avere un Napoli che riesce a sbancare il campionato italiano. È l'occasione per festeggiare tutti quanti con grande attenzione evitando eccessi e soprattutto cercando di non creare ulteriori danni alla città o alle infrastrutture. Siamo tutti quanti contenti per questo grande evento, siamo felici di, di organizzarlo e soprattutto che i cittadini riescono a festeggiarlo, i tifosi partenopei europei riescono a festeggiarlo con grande, con grande partecipazione. Il mio è un invito ad essere sobri, attenti e cortesemente anche di evitare eccessi perché la città ha bisogno di rispetto Napoli merita il rispetto quello che sta ottenendo e riscotendo nel campionato italiano quindi tutti quanti in piazza domani a festeggiare possibilmente a piedi, cercando di essere abbastanza attenti nei confronti del, delle infrastrutture un invito fraterno che vi faccio soprattutto come aderente all'associazione Atella Partenopea perché è un'occasione unica e lo dobbiamo veramente fare con la massima attenzione noi abbiamo anche accolto l'invito che ci viene fatto da alcune forze di opposizione per un eventuale maxi schermo stiamo verificando